trovare la tua strada non è facile soprattutto quando sei giovane quando ti dicono che devi studiare trovare la tua strada trovare la tua carriera eccetera anche perché le cose sono cambiate non sono più come quando io ero ragazzo per cui diciamo era proprio il default pensare che uno dovesse scegliere una strada una professione, studiare per quella e poi farla oggi è cambiato completamente tutto quanto ho fatto il liceo classico, dopodiché ero molto esuberante, interessato a molte altre cose. Prima, fra tutte, la musica e la radio, perché a quel tempo, proprio a quel tempo, nascevano le radio libere. Quindi io tutto il tempo che non dedicavo alla scoperta dell'altro sesso o a stare con i miei amici, lo dedicavo interamente alla radio e alla musica. Ora, però, dovevo comunque confrontarmi con i genitori, la famiglia, insomma, i miei doveri ufficiali. Quindi ero iscritto all'Università di Roma, ma non è che mi potessi accontentare in modo di studiare una cosa come tutti gli altri. No, non poteva andare bene perché io mi sentivo speciale che dovevo fare qualcosa di unico che non poteva essere né essere medico né essere avvocato nessuna di queste cose né architetto, ingegnere proprio assolutamente cercavo qualcosa di veramente un po' più in sintonia con le cose che mi piacevano però non è che si potesse studiare Radio, video, musica all'università Quindi spensa e ripensa Analizza e rianalizza Dico ma cos'è che... se Vabbè andiamo un gradino sotto a queste cose Cos'è che mi piace? E al tempo andavano fortissimo Per tanti anni quando io ero diciamo piccolino Andavano fortissimo questi documentari con Jacques Cousteau l'esploratore dei mari che andava con i sottomarini con le sue navi a fare esplorazione a conoscere posti sconosciuti a farci vedere pesci animali stranissimi incontri con i delfini di tutto e di più insomma, c'è una specie di Superman, però reale nella vita di tutti i giorni, un po' scienziato, esploratore, avventuroso. Quindi ho detto, mazza, eh, se dovessi pensare a qualcos'altro, questo mi piacerebbe fare, quello che fa Jacques Cousteau. E ho detto, come si fa a fare questa cosa? Non c'era un dipartimento, una facoltà per diventare oceanografi, c'era un percorso per il quale se uno studiava una serie di cose, qua in Italia si laureava, diciamo, in scienze naturali, poi sarebbe potuto andare magari in America a studiare oceanografia. Quindi ho fatto subito un mash up, ho detto va bene, prendiamo scienze naturali, facciamo un po' di botanica, citologia, istologia, un po' di vulcanologia. Ho dato questi due, tre, quattro esami così fino a che un bel giorno un amico di amici e ha detto oh guarda perché non vieni anche tu io vado in America vado a studiare l'inglese in poi faccio l'università là è una figata su giù là mi ha detto una due tre quattro cinque volte poi dopo ci ho cominciato a pensare a ripensare eccetera ne ho parlato a casa alla fine sono partito con questo mio amico alla volta della California siamo andati a San Francisco nella Bay Area a Oakland al Collegio dell'Holly Ames a studiare l'inglese durante l'estate per uh, vedere com'era questa esperienza, per rendermi conto se potevo farla non potevo farla, quanto costava e, e vedere soprattutto se sarei potuto diventare Jacques Cousteau perché poi lì in California a San Diego c'era lo Scripps, Institution of Oceanography e quindi ho detto studiamo l'inglese, cioè andiamo a fare un giro a San Diego e vediamo un po' com'è la situazione ho studiato l'inglese, in sono andato a San Diego a visitare questa università, questo campus, mi hanno dato tutte le informazioni eccetera. Non era niente che io potessi fare in quel momento, ma c'era la possibilità, se io volevo, di andare a fare una summer session, un corso estivo a Bodega Bay. A nord di San Francisco c'era un corso estivo di Marine Biology, insomma era quella roba di Jacques Cousteau, quindi ho detto qua... Se non costa uno sproposito, ci facciamo finanziare andiamo a fare questo bel corso e vediamo da vicino. Ah, così ci divertiamo, cominciamo a cavalcare l'onda, poi da cosa nasce cosa. E così mi sono iscritto a questo corso di Marine Biology e sono andato bello bello con la mia macchinetta a Bodega Bay. Dove in un posto spettacolare, bellissimo era tutto attrezzato per ospitare un gruppo di studenti che sarebbe stato lì 3-4 settimane, non mi ricordo quanto tempo sono stato. Però quello che mi ricordo bene è quello che ci hanno fatto fare. Ci hanno, perché io proprio non sapevo che cosa aspettarmi, ma chissà che faremo, andremo con la barca, pescheremo, guarderemo delle cose al microscopio. E lì l'ho scoperto, ho scoperto che se io avessi deciso di procedere con il mio sogno di diventare un nuovo Jacques Cousteau, avrei dovuto studiare altri sei anni, montagne di libri, di corsi, eccetera, e andare, così come mi hanno fatto fare lì con gli stivaletti, dentro l'acqua, a raccogliere decine e decine e decine e decine di conchigliette a guardarle una per una e poi dopo riportarle indietro e vedere queste conchigliette di che categoria facevano parte eccetera Guarda, devo dire adesso io sono anche un po' appassionato anzi io sono sempre stato appassionato un po' di classificare le cose eccetera però sul momento questo aspetto assolutamente non è emerso è emerso che sarei dovuto stare degli anni a fare delle cose tediose noiose, che non mi appassionavano, che non erano eccitanti, che non erano cose di azione, di esplorazione ma di grande studio sui libri e di piccole cose nel mondo reale per cui ho detto, oh, a Berli, ma gli scherzando, cioè in televisione è tutto bellissimo, però io adesso mettermi a studiare sei anni per poi Poter forse partecipare al master e andare a fare queste cose che già non mi entusiasmano No, grazie No, grazie, torno indietro a San Francisco Torno in San Francisco, apro un po' gli occhi Guardo a sinistra a destra Guardo su e giù dico Ma scusate, ma qua siamo in California, siamo in America Ma non è che ci sarebbe un posto dove si può studiare Non dico disc jockey Ma radio televisione, film, e quelli mi hanno detto come no, che scherzi, a Santa Barbara c'è un dipartimento media, super qui. qua qua, ah, bene, allora sono partito, sono andato a Santa Barbara, mi sono iscritto, ho cominciato a fare dei corsi, sono stato un po' lì, poi dopo mi sono reso conto che però non c'avevano la ciccia, era tutto un po', Social media, ma i social media non esistono ancora, non c'è internet, quindi l'aspetto sociale, i media, l'analisi, la critica, oh, beh lì io voglio spingere parlare, mandare i dischi, fare il montaggio, cose concrete. E quindi lì a Santa Barbara quelli mi fanno, ah ma scusa tu vieni da San Francisco, guarda che a San Francisco c'è, la San Francisco State University che c'ha un dipartimento radio, televisione e film proprio dei più forti in America. Dico, ma me lo potevate? Dico, prima stavo a Oakland, sono venuto a Santa Barbara, prima sono andato a San Diego oh, Insomma, per dirti quanti giri uno fa, perché poi io sono sbarcato a questa San Francisco State University Che mi sono sposato, mi sono innamorato di questa università, sono entrato a far parte della squadra agonistica Insomma, proprio ci abbiamo avuto una storia intensa, adesso se me la immagino qua il campus con la vela È, è bellissimo Lì, proprio quando sono arrivato lì io, hanno inaugurato un nuovo dipartimento che si chiamava CEIA, era scritto, Center for Experimental and Interdisciplinary Arts che voleva dire in italiano centro per le arti sperimentali e interdisciplinari. Un po' come a dire, come ti faccio a dire multimedia che ancora non ci sta questa parola? Perché questo era, era un dipartimento che ti consentiva di miscelare insieme tutto quello che faceva parte delle creative arts, diciamo dal teatro alla musica, al film, radio, televisione, tutte queste cose tu le potevi comporre insieme fare un mix e creare diciamo un tuo programma di laurea che dovevi sottoporre, far approvare e poi potevi procedere per conseguirlo. E io questo ho fatto e dopo meno di 4 anni, dopo 3 anni e qualcosa, forse ancora meno, studiando anche l'estate, ho preso una laurea con il massimo dei voti dall'Università di San Francisco State, proprio con questo indirizzo interdisciplinare e con un focus particolare su che cosa? Su audio, video e film. Quindi, se il tuo percorso ti fa girare, non è un problema. L'importante è che tu ti domandi, quello che sto facendo mi sta portando ad imparare cose che mi interessano? Sto facendo delle esperienze che mi sono utili o sto solo riempiendo il mio tempo e dandomi uno stipendio?